Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia Nel video di oggi ci occuperemo del cilindro Il cilindro è un solido che nasce per la rotazione assiale di un rettangolo basta prendere un rettangolo, fare una rotazione per esempio per il suo lato lungo di 360 gradi da una figura piana nasce il cilindro. Vediamo la sua equazione polinomiale, siccome è un'entità un 3D allora in GeoGebra bisogna subito cliccare e chiedere di vedere il pannello 3D non soltanto vedete il pannello 2D, questo rosa, ma anche questo qui bianco che è quello 3D con il tasto destro il pannello 3D, vedete del mouse, può essere mosso. Allora andiamo nel pannello algebrico e scriviamo la sua equazione polinomiale con eh, la tastiera apriamo la parentesi, la parentesi aperta sta, sta nell'8 la parentesi chiusa nel 9 facciamo x diviso e il diviso sta nel 7, cioè maiuscolo 7a andiamo a destra con le freccine della tastiera e nella tastierina di GeoGebra facciamo il quadrato poi facciamo il più Apriamo parentesi ancora, y diviso sempre rifacendo maiuscolo 7b, andiamo a destra, ancora a destra e facciamo al quadrato uguale 1, facciamo invio, ed ecco che vedete che viene fuori dalla sua equazione polinomiale, che Giuseppe ci riscrive in questa maniera: x diviso a al quadrato più y diviso b al quadrato uguale 1, viene fuori. Vedete questo, questo cilindro. Qual è la caratteristica di questo cilindro? Noi lo vediamo nel pannello 3D, praticamente la sua altezza è indefinita. Che cosa significa? Che se noi ce ne cerchiamo il volume ci risponde indefinito, no? Il cilindro viene definito C, se noi scriviamo in geoGebra volume di aperta parentesi C, facciamo invio, vedete ci dice non definito perché l'altezza, essendo stato creato da un'equazione polinomiale, è praticamente è indefinita. Allora, noi facciamo un cilindro adesso con l'altezza definita. Andiamo in questo menu e facciamo per esempio nuovo. e vedete gli diciamo di non salvare e praticamente ricominciamo eh, tutto da capo. Quello che dobbiamo fare è facciamo un piccolo cerchio, usiamo questo menu, il circonferenza secondo il centro del punto, mettiamo il centro al centro degli assi, facciamo un cerchio, va bene anche così, di raggio 1, vedete, e evidentemente pur essendo una figura geometrica piena si vede anche nel pannello 3D, e adesso andando con la freccia MOI nel pannello 3D noi possiamo chiamare eh, il menu quello delle estrusioni e facciamo per esempio Estrudi in Prisma che cosa significa? Questa volta non lo creiamo per rotazione di un rettangolo né, tra, né tramite l'equazione polino polinomiale ma noi estrudiamo la circonferenza facciamo Estrudi Prisma usiamo questo strumento selezioniamo il nostro cerchio e poi praticamente gli dobbiamo dire per quale valore vediamo qua Selezioniamo ancora, ecco, la quota è, ad esempio, diamogli una quota di 3. Ed ecco che viene creato, quindi il cerchio può essere creato tramite l'equazione polinomiale, tramite la rotazione di un rettangolo o tramite l'estrusione. Adesso vediamo eh, le caratteristiche, evidentemente la superficie laterale qual è, è la eh, circonferenza della base moltiplicato eh, semplicemente per l'altezza che è 3. Ricordiamoci che la nostra circonferenza viene chiamata c e il nostro cilindro viene chiamato i piccolo. In, in giugia, però bisogna rispettare le minuscole e le maiuscole. Il nostro cilindro è i e nostro, la nostra circonferenza è c. Quindi qual è la superficie laterale del cilindro? È sufficiente fare, ad esempio, la, il perimetro, perimetro, scriviamo per bene, perimetro di eh, la nostra circonferenza è C no? e facciamo per con eh, l'asterisco l'altezza era 3, vedete fuori che ci viene 18,85 questa è la superficie eh, laterale ovviamente sono di, diciamo di centimetri quadri per fare il volume noi dobbiamo fare invece l'area praticamente della base per 3 allora quello che facciamo facciamo semplicemente area sempre di C un attimo che ci è sparita la scritta, rifacciamo, andiamo a destra con l'asterisco, andiamo ancora a destra, un attimo che, eccoci, con l'asterisco per 3. Ed ecco che questa è l'area, questi sono ovviamente centimetri cubi, ma siccome vedete il cilindro era i, vedete che è già segnato qua, il volume è, è, è 9,42, potremmo fare anche il volume, aperta parentesi, di i minuscolo. E viene sempre... Eh, diciamo la stessa misura poi potremmo fare la superficie totale che cos'è? La superficie laterale più due volte ovviamente la base perché sono due, due circonferenze noi abbiamo visto che il, per esempio il, la circonferenza viene chiamata C allora noi possiamo fare area aperta parentesi di C per 2 per 2 più possiamo anche scrivere superficie e aspettare che ci dà vedete, il suggerimento laterale di che cosa? Di I del nostro, del nostro eh, diciamo, cilindro. Vedete quindi le, la superficie totale è data dalla somma della superficie laterale più le due circonferenze. ed ecco area di C che è la nostra circonferenza, più due superfici laterali. Quindi noi abbiamo creato un cilindro eh, tramite l'equazione polinomiale, tramite l'estrusione, di una circonferenza adesso facciamola tramite la rotazione così semplicemente lo facciamo a, eh, a schermo facciamo sempre nuovo non salvare e quello che noi possiamo fare è per esempio prendere quattro punti noi creiamo un piccolo rettangolo facciamo così, questi punti qua A, B, C, D e poi prendiamo il poligono facciamo A, B, c, D, A ed ecco che vedete che come sempre con il tasto destro io mi muovo e si vede anche nel pannello 3D e può rotare adesso io devo fare una rotazione di questo rettangolo di 360 gradi secondo il suo asse allora creiamo una retta per creare un asse e creiamola diciamo da qui facciamo il punto qui, nelle X e il punto qui vedete che abbiamo creato una retta secondo quale angolo? facciamo così, divertiamoci e diamogli uno slider e diciamo clicchiamo che lo slider è un angolo che va da 0 a 360 gradi che ha un incremento di un grado e lo chiamiamo proprio rotazione perché questo slider deciderà la rotazione del rettangolo per formare eh, il nostro cilindro mettiamolo qua a questo punto noi che cosa possiamo fare noi prendiamo per esempio clicchiamo nel pannello 3d e prendiamo all'interno di questo menu il, la voce rotazione assiale e lui ci chiede di che cosa rotazione assiale di questo per esempio rettangolo possiamo dire secondo questa, questo asse che è la nostra retta e ci chiede di quale angolo? non di un angolo preciso ma noi diciamo lo slider secondo lo slider rotazione se facciamo clic e usiamo il tasto muovi vediamo che adesso vedete nel pannello 3D noi restringiamo un pochino il 2D lo possiamo fare e muoviamo un pochino lo slider più qua lo possiamo fare qua Vedete che muovendo, muovendo lo slider vedete, si forma questa specie di finestra che fa una rotazione di 360 gradi. Come fare per vedere a schermo praticamente la formazione di un cilindro? Noi selezioniamo questo rettangolo, vedete che GeoGebra ci indica che è selezionato, facciamo tasto destro e facciamo mostra traccia. A questo punto dopo aver fatto questa traccia, noi riportiamo lo slider qua, facciamo tasto destro e facciamo animazione. Ed ecco che vediamo dimostrato che il cilindro è un solido che si crea per rotazione assiale di un rettangolo secondo, diciamo in suo lato. Noi l'abbiamo fatto secondo. Eh, per esempio questa retta che abbiamo creato nera vedete piano piano siccome noi abbiamo detto abbiamo detto a GeoGebra di lasciare la traccia vedete va da 0 a 360 gradi, la rotazione assiale di 360 gradi di quel rettangolo praticamente sta creando un cilindro nel pannello tridimensionale ovviamente nel pannello 2D di GeoGebra noi continuiamo sempre a vedere soltanto un rettangolo allora facciamo tasto destro, fermiamolo possiamo fermarlo ricliccando su animazione e ricordiamoci quali sono le formule vedete il volume che cos'è? è, è l'area della base per l'altezza quindi π greco siccome la base è, un, è una circonferenza pi greco r al quadrato la superficie laterale invece è il perimetro della circonferenza per l'altezza quindi 2 π greco r al quadrato e invece tutta la superficie bisogna moltiplicare due volte l'area della circonferenza e aggiungerci la superficie laterale Grazie a tutti per aver seguito il video fino alla fine, il video finisce qua, spero vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.